Se dovessi consigliare una scarpa a un amico, soprattutto a coloro i quali volessero correre la maratona sotto le tre ore o perché no anche una mezza in un'ora e trenta, questa Dios 6 di Adidas è davvero una scarpa eccezionale al punto tale che per la prima volta nella mia vita ho contraddetto la teoria di non comprare due volte lo stesso modello, più tardi chiederò al prodepodista ingegnere Solfientini di aprire questa scarpa, questa scatola, senza giri di parole, per tutti coloro i quali non avessero la voglia e il desiderio di comprare una scarpa con fibra di carbonio alta 55 mm, questa Adios 6 rappresenta, il non plus ultra, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa 2, 238 grammi di peso, drop 8, 27 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede, sostanzialmente diversa rispetto alla versione precedente, la Adios 5 che invece era molto più con un contatto al terreno ma questa ha davvero dei sostanziali miglioramenti perché a partire dall'intersuola che non è più in boost ma in line strike nella parte posteriore in line strike pro nella parte anteriore schiuma che è presente fino al mesopiede che vi darà una sensazione di appoggio sicuramente eh, molto interessante più morbida rispetto invece alla versione precedente che era davvero fondamentalmente dura mentre l'appoggio del tallone resta abbastanza duro anche se la presenza superiore di gomma vi consentirà comunque di apprezzare anche le corse lente la tomaia è particolarmente morbida ho apprezzato nella parte anteriore lo spazio discreto nell'avampiede ma che comunque consente un bloccaggio del piede molto buono grazie anche alla tomaia morbida con tra l'altro la presenza di pelle sintetica i lacci come al solito sono piatti la l'allacciatura è abbastanza simmetrica c'è addirittura la possibilità di allargare per coloro i quali Avessero il desiderio di avere un maggiore spazio nell'avampiede, di allacciare la scarpa in un secondo strato di fuori che consente ovviamente di avere maggiore spazio eh, nel collo del piede. La linguetta soffietto e la tomaia, nonostante sia molto morbida e sottile, comunque tenderà a durare all'infinito dopo circa 600 km non ho notato nessun problema il tallone è molto confortevole consente davvero un bloccaggio del piede eccezionale nella parte interna c'è un piccolo salottino che consente di tenere il piede ben coccolato ho notato però che il tallone tende a rompersi nella nella parte interna stessa cosa che secondo me non è un vero problema per chi eh, dovesse utilizzare questa scarpa per correre velocemente se invece la utilizzate nel passeggio forse questa cosa vi potrebbe dare dal punto di vista intellettuale qualche problema a livello di battistrada direi che questo continental è davvero eccezionale al punto tale che l'ho usata pure durante le giornate di neve di, del mese di febbraio eh, e eh, con il ghiaccio in pista correndo davvero molto forte non ho notato particolari problemi di slittamento cosa che invece con altre scarpe utilizzate proprio eh, per il confronto questa cosa non succedeva. Nonostante i 27 cm nel tallone, la scarpa resta davvero molto stabile, forse una delle più stabili, nonostante non abbia un controllo antiprovazione, la presenza di un sistema di torsione con una plastica molto efficace nel mesopiede, che si estende comunque anche sul tallone, consente di smorzare le forze in maniera eh, precisa. Per chi dovesse correre di avampiede, questa scarpa fondamentalmente, risulta davvero morbida invece per chi dovesse atterrare il tallone per la presenza di light strike eh, la scarpa resta comunque abbastanza dura come lo era il modello Adios 5 sappiate però che la consiglio a tutti coloro i quali volessero correre davvero velocemente non soltanto per la mezza maratona mi è capitato di utilizzarla per correre lunghi anche fino a 35 km l'ho apprezzata davvero moltissimo Chiaramente una scarpa con fibra di carbonio vi potrà dare qualcosa in più ma questa che è abbastanza rigida ma non così rigida vi consentirà di correre velocemente come se aveste 20 anni. La suggerisco a tutti coloro i quali voressero davvero provare l'ebbrezza di correre velocemente senza dover spendere soldi infiniti metto qui sotto qualche link per l'acquisto secondo me è il miglior rapporto qualità prezzo lascio comunque la parola al mio amico e pro depodista Andrea Soffientini con il quale oggi pomeriggio racconterò e parlerò di questa scarpa più in dettaglio vediamo qual è il suo pensiero voi nel frattempo stay strong keep running iscrivetevi al canale e soprattutto in questi giorni mangiate qualche carota perché inizia la preparazione per gli allenamenti in pista stay strong keep running ci vediamo alla prossima ciao Andrea, siamo un po' di fretta, devi andare a allenarti, ti tiro questo pacco, prendilo. Al volo. È una scarpa che abbiamo già aperto, quindi faremo l'apertura rapida ma poi la recensione. Ho preso la chiave della posta, per di più l'ultima che mi è rimasta, se la rompo... Ah, indovina che scarpa è. L'altra volta l'hai sbagliata, l'hai topata Forza. clamorosamente. Cosa ne pensi? Avrei detto che erano le 6 alle 20 sbagliato no. di nuovo è la, la Dios Pro è eh, la Dios 6 cosa me. ne pensi di questa scarpa Andrea che è più bel colore dell'altra eh? a vederla così mi sembra strano ma è una delle poche scarpe che sono ammesse ancora in pista no sono 27, 27 mm nel tallone l'avevi già provata in pista secondo te a chi è adatta questa scarpa eh, come ho detto te prima, sono scarpe per, per atleti a cui piacciono comunque delle scarpe un po' più durette. C'è Stride Pro in, in avampiede che, che aiuta molto. Si sente un po' la mancanza nel, nel tallone perché le rende abbastanza secche. Però in generale, ripeto, una scarpa veloce. Io sono dell'idea che queste qua si devono chiamare Boston. C'è l'evoluzione della Boston 10, quindi alzata una scarpa è relativamente leggera. E la Dios Pro 2 invece la nuova Dios. Per quali distanze le utilizzeresti? Per me sono una scarpa ottima, per gli allenamenti, perché comunque sono leggere, ammortizzate, quindi le utilizzerei sul delle ripetute o anche su lavori al medio. In generale sono scarpe per, per gare dai 5-10 km, tirerei al massimo sulla mezza maratona se non voglio usare il carbonio. Per quali podisti amatori sono adatte? Bah, eh, sono scarpe per. Uh... Per atleti secondo me è veloci però c'è da dire che comunque c'è molta schiuma quindi anche se pesucchio un attimino un po' di, un po di più dei 70 kg e corro a 4,3 km secondo me sono fruibili lo stesso. Invece per quali ritmi le utilizzeresti anche per le corse? lente svelte oppure solamente per ripetute? Mi sembrano un po' sprecate e un po' poco comode diciamo per fare le corse lente io le utilizzerei dai 4.30 in giù 4.30 per farci qualche lavoretto ma secondo me fino ai 3.20 vanno via benissimo comunque sono molto reattivo. E invece cosa ne pensi della, della tomaia che secondo me comunque ha il suo perché? Mi è sempre piaciuto un po' questa, questa finta pelle che ci mettono L'avrei messa anche qua nel tallone per dire qua stanno un pochino davanti, come si può chiamare, questa davvero finta pelle. Dietro secondo me ci stava bene anche lei. La tomaia è leggerissima però vedendo le tue vecchie non, non sono praticamente consumate, non si sono rotte. Quindi direi che, che ha resistito bene l'urto mi sembra che queste le hai usate anche abbastanza non mi ricordo hanno superato i 600 km è, eh, ho agito bene anche il battistrada vedo avrei detto che una, una tomaia così leggera si sarebbe bucata presto invece no, ha detto bene invece cosa ne pensi del tallone e soprattutto perché si è rotta nella parte interna del tallone. Ma è interessante perché non è proprio la parte interna ma è la parte superiore. Sembra quasi che quando la metti si piega o forse proprio questo punto qua siccome fa questa specie di conca magari risulta essere il punto più debole della scarpa e quindi a metterla e a toglierla si rovina lì. Anche perché ripeto avrei detto proprio l'interno del tallone che si, possa, si potesse e possa eh, rovinare e non qua sopra che poi... Uh, mentre corri non è che ci sfreghi sopra tanto. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista, è pensata per correre in pista, però ha davvero una qualità importante e interessante del, della suola Continental. Tanto non, non si sono rovinate così tanto le tue, per assurdo nella zona del tallone si sono un po' lisciate e smangiucchiate. Queste lamelle qua sono particolari perché fanno un buon grip praticamente ovunque, è eh, un battistrada fatto a lamelle, sembra. Soprattutto io sto pensando a corsi su pista bianca. Quelle che chiamano campestre non è il cross country, ma eh, quel misto asfalto, terreni fertili, possono dire la loro, anzi forse sono tra le migliori scarpe da utilizzare nel misto. Invece ultima domanda sulla, sulla costruzione della scarpa. Hai detto dell'iStrike Pro nell'avampiede dell come l'hai visto correndo di avampiede? Intanto che ce n'è relativamente poco, ne avrei preferito, vabbè, dopo era un copione della, della Dios Pro 2 diciamo che sono state un po', un po bracine corte, soprattutto qua nell'avampiede, a sto punto l'avrei riempita tutta tanto guarda, c'era questo, questo aggeggio che, che comunque rendeva la scarpa stabile, quindi ne avrei messo un pochino di più sarei stato più contento ancora, avremmo alleggerito la scarpa e l'avremmo resa più reattiva ancora. E secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Il pregio secondo me è che è una scarpa comunque leggera e ottima per fare i lavori, per, per i vecchi amanti della Boston secondo me questa qua è un'ottima un scarpa, difetti forse te l'ho detto prima, avrei messo un pochino più di Light eh, Strike Pro anche un po' nel tallone e soprattutto un pochino di più nella pampiede. Uh, per il resto hanno fatto un'ottima scarpa che si riesce ad usare a tante andature diverse diciamo ripeto da 4.30 a 3.20 secondo me vanno via benissimo per qualche ripetuta corta si possono usare anche a 3.10 per dire 3 km quindi secondo me hanno fatto una scarpa completa per, per i lavori ha senso, non abbiamo ancora fatto la recensione utilizzare la Takumi Sen per gli allenamenti oppure questa che comunque costa tra virgolette Quasi la metà è comunque anche super scontata in questo momento. Per assurdo, la Takumi ha solamente un pochino più di morbidezza confronto a questa Dio 6. Per cui forse andrei, andrei con la Dio 6 per fare gli allenamenti, anche perché è davvero durevole costa di meno e dura molto di più quindi qualità prezzo secondo me sta molto sopra lei per di più con la Takumi secondo me hanno fatto una scarpa un po', un po ibrida io beh, prenderei questa per fare i lavori e la, la Pro 2 per fare le gare va bene grazie Andrea stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima ciao alla prossima